E cosa sono le case chiuse? Dove ci sono le puttane? No eh? No lo vogliamo dire più family friendly Dove ci sono le donnine che lavorano Ma l'uomo vuole fare zig zag Vuole zippare E va in queste case chiuse zero. zero.